Ciao a tutte, ciao a tutti! Sono davvero felice di inaugurare oggi questa edizione online del Freelance Camp. Eh, come si dice, l'edizione online più bella di sempre. Quest'anno abbiamo una vera e propria piattaforma pensata per degli eventi eh, digitali. Come sempre, eh, il Freelance Camp eh, non sarebbe possibile eh, se non ci foste voi, naturalmente, ma anche se non ci fossero i nostri amatissimi sponsor. E quindi adesso vi racconto chi c'è a questo giro eh, e anche come potete incontrarli, perché molto spesso li potete incontrare durante questa giornata. Innanzitutto il nostro top sponsor MailChimp a cui, come sapete, sono particolarmente legata. Eh, MailChimp è sponsor per tutto l'anno di tutti i freelance camp, quindi tutte le edizioni che ci sono e anche gli Zoom Club. Oggi pomeriggio, a metà pomeriggio, ci sarà una sessione Ask Me Anything con Giulia Roberts e Cliff Core sul Partner Program e sulla community MailChimp Co. Sarà in inglese, ma sono sicura che... Ehm, per molti di voi questo non sarà affatto un problema, andate perché insomma, capita tutti i giorni di parlare con qualcuno di loro. Poi Siteground, eh, anche Siteground supporta il freelance camp per tutto l'anno. A metà mattina nell'area Expo ci sarà Luca Rodino che parlerà di hosting, l'hosting spiegato bene da chi lo sa fare bene. Poi andiamo ad hoc servizi. E eh, per noi, Doc Servizi, che eh, è sponsor di questa edizione online del Freelance Camp, è presente nell'area Expo sia a metà mattina sia a metà pomeriggio, ci sono Piero Tagliapietra e Valentina Viola, che parlano di eh, freelance e cooperative. È una sessione Ask Me Anything, chiedeteli ciò che volete, risponderanno. Altro sponsor di questa edizione è Yoast, eh, per la prima volta sponsor del freelance camp, benvenuta Iost, speriamo di averti ancora con noi, qua in giro potrebbe esserci in giornata Francesca Marano, cercatela, stalcheratela, salutatemela. E poi abbiamo Banca Etica che ci accompagna invece da tanti anni è uno sponsor a cui siamo davvero tanto affezionati. Questa mattina in area Expo ci sarà Massimo Rovatti, il banchiere mobile Massimo Rovatti, che eh, anche lui risponderà a tutto ciò che volete sapere su Banca Etica, quindi parla con Banca Etica eh, nell'area Expo a mattina. Eh, passo agli sponsor tecnici, quelli che eh, rendono possibile tutto questo con il loro lavoro, con la loro collaborazione e... Primissimi fra tutti eh, i meravigliosi ragazzi di Apropos. Giulia Tosato innanzitutto che in questa settimana è stata pazientissima nell'inseguirci per configurare tutta l'area Opin, tutto quello che ci doveva essere. Francesco che è alla regia e che saluto. Eh, Fullo che ha dato inizio a tutto questo. Grazie, grazie, grazie. il loro stand è nell'area Expo. Cristina Scarafia che ci ha dato una mano a coordinare il progetto della cosa bellissima che vi abbiamo mandato. Spero che sia arrivata a tutti, Se non vi è ancora arrivata, mi dispiace, ma devo spoilerare, questo bellissimo libro, eh, Freelance senza averlo deciso prima, che è stato scritto da noi co-founder, me, Miriam e Gianluca, anzi... Miriam, la inviterei a questo punto sul palco insieme a me, intanto che finiamo di fare tutti i ringraziamenti, e, e da Silvia, e ci sono dentro al libro anche le foto meravigliose di tutti i fotografi e le fotografe che in questi anni ci hanno ritratti ai freelance camp. Quindi grazie Cristina per il tuo lavoro. Roberto Pasini, HK Alamun, eh, che è il nostro grafico, il nostro web designer, è pazientissimo e bravissimo autore del sito, compositore del libro, e naturalmente il mio ultimo ringraziamento davvero di cuore va a tutto lo staff di Digital Update. Silvia Versari, Lara Lombardi, Simone Martelli, che anche loro hanno, insieme a me, costruito questo evento e sono quelli che poi fanno il lavoro vero. Io solamente, sto solamente a dirigere il traffico. Oggi pomeriggio, sempre nell'area Expo, ci sarà anche lì una sessione Ask Me Anything su Digital Update, chiedi a Silvia, avrete Silvia Versari a disposizione. Ciao Miriam, dove ciao, sei? Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, intanto sei sempre mitica, perché cioè, sei andata via di filo non hai dimenticato mezzo nome, quindi sempre Queen. E ciao a tutti i freelance campers. Oggi, parlando di lavoro agile, ho pensato di fare una cosa che non si dovrebbe fare, ma cioè, non sono nel mio solito studio. Sono venuta in un hotel bellissimo in Riva degli Schiavoni, quindi di fronte a San Marco. Che si è inventata una formula delle smart working suite. Quindi aprono le loro suite più belle e le trasformano per un giorno in ufficio. Poi vi saprò dire come va, per adesso è meraviglioso. Per me. Allora, parlando di lavoro agile, mi sembrava storia. giusto Grazie. inserire un po' di agilità negli <ride> spazi per ora. Eh sì.